112 metri sotto questo punto c'è cioè una stanza segreta. Ma come la raggiungiamo? Dalle catacombe. Abbiamo 320 chilometri di gallerie sotto i nostri piedi. Dentro ci sono i resti di 6 milioni di cadaveri. Passiamo di qua. Andiamo. Vediamo. Piano e fai attenzione, eh. Sono incastrato Continua a respirare Tranquillo va tutto bene Forse ho trovato un'uscita E adesso che cosa facciamo? Non possiamo tornare indietro Dobbiamo andare avanti Non ci credo abbiamo girato in cerchio È lo stesso posto? No è tutto alla rovescia Oh mio dio Che sta succedendo? Hai sentito? Ah. <sighs> Siamo ritornati nei sotterranei di Mondello. Inutile dirvi che ha un passato come forse tutti gli ospedali psichiatrici, quindi stracolmi di pazienti e poco personale medico. Tutti i sotterranei sono la parte più antica degli edifici. All'epoca venivano usati come vie di fuga, come nascondigli, come forse appunto occultamento di cadaveri. Forse tutto è nato da qua. Da una vecchia registrazione Nel posto adesso dove vi riporterò Dove avevo registrato la voce di un bambino Alla domanda del mio amico C'è cioè qualcuno? Risponde una voce da bimbo E si sente chiaramente Sì, sono io qui Un'altra esperienza qui nei sotterranei di Monbello è stata proprio l'anno scorso. A un certo punto, mentre stavo facendo l'indagine, sentivo dei rumori al di sopra di me e nell'editing del video mi sono vista proprio stranita, mi sono persa, non parlavo più e c'è stato un, un momento, oddio, non lo chiamerei proprio momento, ma forse una decina di minuti eh, in cui io sono dovuto uscire da questi tunnel dei sotterranei, sono dovuta arrivare alla macchina e quel frangente di tempo io non ricordo praticamente assolutissimamente nulla tant'è che mi ritrovo in macchina, chiamo Ale e gli dico Ale tutto ok? E lui dice no sei tu che mi devi dire tutto ok? Io sì tutto ok ma non so perché mi trovo in macchina Sono un po' preoccupato per due cose, Teresa mi ha detto che sono certi passaggi che sono molto stretti Non so se soffrirò di claustrofobia oppure no Secondo, questi sotterranei sono chilometrici eh, C'è anche il rischio che ci perdiamo eh, sì. Esatto metterò tutti i link in descrizione dei video fatti a Monbello ce n'è uno in particolare che ancora deve raggiungere i 1000 like dal momento in cui raggiungerà i 1000 like mi vedrete qui da sola a fare la tavola Ouija per la vostra gioia, per la mia gioia e per la gioia di Alessandro C'è un filo rosso usato per segnare la strada secondo me. Sì. Vogliamo seguire quello? Sì, dipende sempre dove arriva però sto filo rosso. Mm -hmm. ragazzi adesso stiamo andando praticamente mm -hmm. nel punto in cui anni fa ho registrato quella voce di quel bambino. Attenzione lei ci sono delle scale da scendere ora. Hai acceso il K2? Sì. Da no, per ora è fisso sul verde. Proviamo a fare una registrazione con il recorder digitale. C'è qualcuno che mi sente, per favore? Se sì, puoi avvicinarti a questa lucina rossa che vedi e farmi sentire la tua voce? Hai sentito? Cosa? Uh... No, non ho sentito. Sì, veniva da, da, da in fondissimo, da lontanissimo. Non l'hai sentito? No, ti giuro che non l'ho sentito. C'è qualcuno che si lamenta? K2? Giura Giuro, fammelo dire, allora, dobbiamo però... inquadrarlo, se no eh. non... C'è qualcuno che si lamenta qui? stai male? c'è qualcuno che mi sente per favore? stai male? Si sente una voce alla fine, ma non si capisce cosa dice. Dai, proviamo ad andare. Passiamo sopra? Sì. Quindi si sveglia la videocamera? Sì, da sola. O che magari mentre passavo sul. nel muovere, mi ho toccato qualcosa io? Se no, si è spenta da sola. Ascolta, non mi ricapa due. Qualcuno qui c'è qualche bambino? Sei un paziente? Sei un paziente che ha voglia di comunicare, dirci cosa stai provando in questo momento Prima hai fatto brillare il K2. Fallo ancora. Come hai fatto prima. Avvicinati. È vero che usavano questi sotterranei come passaggio segreto? Per nascondere i vostri corpi? Sì. Così sentito? Un tonfo, voci. Ma a me sembra di sentire una specie di, di musica in lontananza, non la senti? Musica? No. Io anche adesso la sento. C'è qualcuno qui? Sento puzza Sì Cosa senti? Puzza di... di... marcio tipo marcio Ti avvicini a noi, per favore? Ti avvicini a questo strumento? Ripercorriamo gli eventi, sento puzza di marcio, chiedo di avvicinarsi, ho la sensazione che qualcosa arrivi alle spalle di Alessandro ed ecco che appare qualcosa dietro la mia testa, quasi nello stesso momento in cui sento quel lamento di donna, rivediamolo. In totale assenza di correnti d'aria, ecco, non credo che quello sia né una ragnatela né un granello di polvere. Anche perché non si comporterebbero in quel modo Sento un'aria fredda sui piedi Sembra che c'è un Un fiume di aria fredda su Dalle ginocchia in giù lo sento, no? Magari vuole comunicare con te Non mi vedi come? Fai tu le domande Vai Fai tu le domande, Ale. Qui c'è uno strumento con cui possiamo sentirti. Se vuoi dirci qualcosa, noi ti ascoltiamo. Ale. Porca vacca. Se vuoi dirci qualcosa, noi ti ascoltiamo. Mi voglio lasciare praticamente così. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate